Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere cosa è successo in questa Parigi-Nizza consiglio, ti consiglio di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video e andiamo a vedere cosa è successo in questa pariginizza e quali sono state le vostre migliori fantasquadre gara abbastanza variegata con un cronometro tre tappe di volata degli arrivi in collina, un arrivo in salita e ne abbiamo visto delle belle negli arrivi in volata si è fatto notare Sam Bennett che ha portato a casa ben due vittorie, una vittoria se l'è fatta sfuggire dove è andato a vincere se Baseball. Ve li avevo già pronunciati questi due corridori nel video dove andavamo a vedere chi correva in questa Parigi nizza E vi avevo consigliato di metterlo ovviamente nelle vostre fantasquadre. Prima di andare a parlare di cosa è successo tra i big, andiamo a vedere cosa è successo nella cronometro. Perché? Perché è andato a vincere Bisseger davanti a Remi Cavagnat e davanti a Primoz Roglic. Bisseger che comunque non è una sorpresa, è arrivato comunque... Secondo dietro Filippo Ganna nell'UE Tour quest'anno, nella cronometro, è un corridore comunque a basso costo e vi consiglio di comprarlo per la vostra squadra che magari nelle prossime corsa a tappe potrebbe farvi qualche punteggio in più. Piccola parentesi, nelle prime due tappe ero arrivato quarto, poi sono un attimo sprofondato e, e non vi dico quando sono arrivato in classifica generale, perché avevo messo come leader primo Roglic e... adesso andiamo a vedere cosa è successo Primo Roglic che ha dominato tre gare, la prima salita l'ha praticamente spianata ha fatto vedere che era superiore a tutti i corridori che erano in questa gara difatti sembrava proprio di un altro pianeta rispetto a tutti gli altri concorrenti, è andato a vincere tre tappe l'ultima tappa che ha vinto è andato a riprendere Giro Mader che era da solo in fuga negli ultimi 100 metri per poi andare a vincere è stato abbastanza criticato per questo e scrivete voi nei commenti cosa ne pensate il problema è che dopo questa tappa che era la penultima tappa che si è corsa sabato domenica si è corsa l'ultima tappa tappa collinare comunque non troppo difficile e qui la sfortuna è tornata a Roi è tornata come l'anno scorso al Tour de France nella penultima tappa ha perso clamorosamente la maglia che ormai sembrava sua non una ma bensì due cadute di fatti l'abbiamo visto col fianco destro e sinistro grattati da questa caduta. Dalla sua caduta in gruppo la Bora, la Stana l'hanno tutti attaccato. Difatti poi è sprofondato, è arrivato con quasi tre minuti all'arrivo. E quindi vittorioso di questa parigi è stato Maximilian Schakmann. Difatti dopo l'anno scorso è andato a rivincere questa grande gara. Dietro di lui troviamo, dietro di lui troviamo Blasov e Isagirre. In questa parigi abbiamo sicuramente visto delle belle volate dove quasi tutti i veloci più importanti sono andati là abbiamo visto un team Ineos Grenadier molto sfortunato perché il primo giorno Ricci Port caduto e poi ritirato dopo la caduta di Port comunque vi avevo preannunciato la presenza di Tao Guggenhardt in questa gara e anche lui molto sfortunato, caduto e poi si è dovuto ritirare i corridori che abbiamo visto abbastanza sotto tono sono Giacomo Nizzolo che non è riuscito mai a giocarsi, la vittoria ha colto al massimo un quinto posto come lui anche nella stessa tappa ha colto un sesto posto è stato Alexander Kristoff che non abbiamo mai visto giocarsi la vittoria Pascal Ackerman anche lui si pensava potesse fare delle belle volate potesse giocarsi la vittoria assieme a Bennett e invece è stato un attimo sottotono altro velocista che ha abbastanza deluso è stato Arnaud Demar perché dopo la seconda posizione della prima volata non l'abbiamo più visto la davanti e dopo la prestazione che aveva fatto al Giro d'Italia l'anno scorso è stata sicuramente una delusione, vedremo poi nelle prossime gare in questa stagione come si comporterà siccome è stata la sua prima corsa a tappe dopo le de Signez in questa stagione ovviamente de Signez, anche lei corsa a tappe dove anche là Arnaud Demar ha perso rispetto a Davide Ballerini che l'aveva praticamente sverniciato e ora andiamo a vedere la classifica degli utenti perché si aggiudica questa pariginizia bestia, dietro di lui il principe di Venelia e terzo Team Lemonelle E complimenti a questi tre team Che hanno portato a casa un bel podio In questa pariginizza E ora andiamo a dare un'occhiata velocissima Alla classifica generale di questo campionato Perché dopo il secondo posto A questa pariginizza Come primo posto in classifica generale C'è sempre il Principe di Veneria Davanti a Palazzo Merse E davanti a BiciC. Ovviamente si deve ancora concludere la Tirreno Adriatico E dopo la Tirreno Adriatico Vedremo la classifica come sarà Perché dopo quella corsa tappa è sicuramente cambierà di un pochetto, difatti io spero di salire abbastanza e spero che questo video ti sia piaciuto e se non l'hai fatto ancora mi raccomando iscriviti al canale per rimanere aggiornato e io ti saluto e ci vediamo, alla prossima!